Ah. Oh. Uh, oh mio dio Sì oddio. Oh porca puzzarda oddio, Ma cosa Ehi No Silenzio No no, no Oh, oh eh. mio dio shh, shh, shh, shh. No no no Allora fermi Fermi un attimo Zitti zitti Zitti tutti Che cosa Dunice. stavate Facendo voi due Dunice, io non ho fatto niente No no, no possiamo spiegare possiamo Avete spiegare tutte, tu, tutte le cose Delle particelle Tutte quante infuocate eh. Guarda qua oh, No io non ho fatto niente No certo come no, se no, no, no No no Io non ho fatto niente Vabbè guardate Io chiudo un occhio Per stavolta Perché guarda Chiudili anche due. Chiudili Chiudili tutti e quattro Sì perché ho quattro occhi ah, sì. Allora <ride> mi, mi spiace aver visto questa cosa vi chiedo, chiedo scusa a tutti anche Ai miei follower su craftstagram Nessuno oh, fa cose sconce qui foto. dentro <ride> <giro>. <ride> Bene Adesso um, Ragazzi dovete sapere che le cose stanno diventando molto serie Dovete sapere questo Io Oddio. Ho deciso di Avere un lavoro Molto importante Molto prestigioso Quindi Adesso andrò a fare il lavoro Cioè dico a fare oh, il, il Allora Allora mamma mia, è un fallito proprio. Vai a cagare. Andrò a fare il, il coso di lavoro. Ma che si dice? L'intervista di lavoro, mamma mia, il colloquio. Ecco, non mi. Non mi viene in mente che sciocchino che sono. Adesso mi tiro, mi tiro le strisce pedonali qua. Ok, bene. Adesso me ne vado. E ciao a tutti, scurregioni cagoni. Ciao ciao, addio, eh, ciao, addio, ciao. addio. E che bello camminare ciao, ciao, sulla ciao. strada. Ma perché? Ma sta ancora urlando, ma quella là una cosa vuole? Ma io veramente. A me sembra a volte di parlare con una gente deficiente. Quella là proprio de della deficienza Oh ma se io salto dentro a questo cestino oh. Ho fatto proprio centro Ho centrato il buco Ok Molto bene Adesso vado da questa parte Salto da qua un po' così Un po' Ecco da qua la scuola Adesso voglio vedere come andrà questo colloquio di lavoro Perché dovrò diventare professore Adesso urlerò a tutti quei ragazzi scemi Che, che non studiano e che fanno finta di studiare e Che tipo mi prendono per il sedere Ho sempre sognato di fare questo Tipo di dare due a scuola A, a, a quelli che mi stanno antipatici L'ho sempre sognato di fare Sì sì sì è proprio quello che farò adesso Appena diventerò professore Perché io per fortuna ho l'abilitazione uh, Però ovviamente è falsa questa abilitazione L'ho comprata su Craft Stazone e quindi questo boh. Adesso sto per entrare in questa stanza, sinceramente ho un po' paura, paura, paurella Oddio, chissà se, se, se il preside di questa scuola mi accetterà il lavoro oppure no. <ride> oh, oh, oh Ma salve signor. Oh, oh, oh. Buongiorno signor. Buongiorno Dunis, si siede intanto. Oh, oh, oh, oh, oh. Certo, certo, certo. Ma aspetti un attimo, eh. Mm. <ride> C'è il dottore, quello là, il dottore pazzo, quello là è un figlio di... È un... Bat... È un cacchio. Mm, guarda, non posso dire... Adesso, adesso chiamo i miei amici. Chiamate di gruppo, pronto, mi sentite amici? Dunis! Oh, dimmi, dimmi, che è successo? Non potete capire chi è il presidente della scuola che mi sta facendo il colloquio. È il dottore Oddio. pazzo! È Ma quel... come? Come è possibile? È quel... Cioè... Quel... Quel... No. E da quando? Pazzo... Eh, da quando? Non lo so, in realtà da quando, ma quello là ci continua a perseguitare. Perché secondo me vuole le mie gemme, quelle, quelle là che ho in tasca di, da dietro, però. Cioè, no? Quindi, no, me ne resta... eh sì, devo capire cosa vuole. Cioè, nel senso, devo capire bene. Cer cercherò di assecondarlo. Insomma, vediamo un attimo. Ti devo raggiungere dalla scuola? No. Eh, nel caso, pure io. No, no, no, no oh, state là, state là, eh, me la cavo da solo. Guardate. Per caso sia qualcosa, gli tiro questo bastone nel sedere. <ride> Quindi adesso. Va bene, sei tutto noi. Sì. Tutto noi, bene, addio. Ciao. Ok, ho spento il telefono. Adesso entro. Salve, signor preside della scuola. Eh. Uh, sì, salve. Eh, buongiorno, buon'ora direi. Mi è messo scusa. ho avuto un po' un problema intestinale. Allora, io vorrei proprio lavorare, sa, perché prima di tutto io ho un sacco di follower, ho milioni di follower sì. su Craft Instagram, sa, sono un personaggio famoso e quindi potrei uh -huh. fare pubblicità a questa scuola, sa, dopo tutto, uh, diciamo che non tutti possono avere questi follower, solo io, Vabbè, nel senso io ho alcuni altri, non, non, non tutti, oh. ecco, tipo lei sicuramente sarà un po' conosciuto. Sì, sì, sì, e eh, quindi potrei mh, assolutamente provare a fare il professore, mh, se lei vuole. Mm. Immagino che non ci sia un problema. lo so. Provino. Intanto mi risponga a queste domande. Ok, prima mi dica. Di passare il test. Allora, intanto mi dica come si dice. Puzzardona. Oh Gesù, in che senso puzzardona? Mi scusi. Mi ripeta puzzardona. Ok, puzzardona. No, puzzardona. no, no, no, più, più, più anima, più animo, signore. Puzzardona. Oh, oh così sì che mi piace. Eh, mi... lo so, signor Prese. proprio del... sessualmente gli No, no no, okay. no, no, no, questa cosa non andava detta, però mi sta, vabbè. Eh, eh, allora, vabbè, eh, dica dica. Comunque, signor Dunis e <ride> i suoi cani, quanto ah. cagano in casa? Ma guardi, non capisco che domanda possa essere questa. E comunque... Oh, oh risponda! Non cagano in casa, cagano fuori perché... Uh, cioè, veramente adesso non abbiamo nemmeno cani in realtà. Quindi sa come... Mm, lei per caso ha qualche gemmina qua, mi faccia controllare. Gemmina, assolutamente fa... no. <ride> Guardi, lei può assolutamente controllare. Sai, io ho visto delle gemme su un'isola, sa. E gli racconto proprio questo fatto che è stato... È proprio veramente pazzurdo, no? Cioè, praticamente sì. io ero su un'isola e ho rubato, lei non sa, ma praticamente ho preso delle gemme che ho trovato lì in una cesta. E vorrei... C'era tipo un, un dottore molto simile a lei, devo dire, no? E, oh, e, Sì, sì, sì, infatti non so perché mi ricorda lei, ma comunque vabbè, insomma, praticamente c'era questa, questa casa e io gli ho detto di prenderle, no? Perché così almeno potevamo diventare ricchi, ma poi mi sono reso conto che forse questo dottore uh, è triste per questa cosa, quindi vorrei ridargliele se mai lo incontrerò, capisce? Allora potrebbe darle pure a me? No, perché Dunis. lei non ha, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, le dia, cosa? Avevo vomitato, le... scusi eh, certo, le gemme, certo, Le gemmine Ma le guardi, lei non è il dottore di quest'isola Di quell'isola però, cioè Io dico questo, cioè nel senso Devo, devo parlare con il diretto interessato se Sennò no, eh, capisce che non va bene Cioè se lei è un dottore capisce. Io potrei essere il diretto interessato Il dottore forse è un mio fratello gemello Di lontana esistenza mm, Quindi lei ammette pubblicamente Di essere il dottore, giusto? Giusto? Ma beh, comunque. No, io non signor... sono per niente il dottor, allora, perché, ma... dottore. Allora, signor dottore. Stia zitto. Sign, signor dottore, lo sa che si deve parlare, giusto? Quando, quando uno le fa una domanda, di solito si deve parlare, no? Ovviamente. Esattamente. Ok. Esattamente. Quindi può parlare quando io, io glielo chiedo, giusto? Esattamente. Oh, ehi, giusto! Mannaggia, entro sì, tre secondi! Giusto, oh. giusto, giusto. Ok, bene. Allora, quindi eh. dicevamo, quindi lei ammette pubblicamente di essere il dottore, giusto? Sì, giusto. Ok, la ringrazio. Guardi, um, lei è molto proretto. No, no, aspetti, aspetti. Cosa, no, signor cosa... Dunis, non sono il dottore. No, no, no, no, no, no, no, no, no mi ha frainteso Ah, ok, l'ho frainteso, ho capito, capito Va bene, um, ad ogni modo, guardi, io sono completamente sconvolto da ciò che sta succedendo, comunque sono abbastanza convinto che questo dottore sia in mia cerca, in cerca mia, dico Cioè nel senso che eh, sta cercando E quindi chissà, magari si starà nascondendo qui dentro, anzi lei può essere il complice di questo dottore O magari possiamo essere complici noi due, complici Eh, capisce come eh ma, eh, no, vabbè, nel senso. No, non, non pensi male. Quindi adesso, adesso io vado. E se lei vuole no, io no, posso no, diventare. No, no, no, ha fatto, ha fatto, signor Dunis, ha fatto. Molto bene. Io quindi sono diventato suo socio nella scuola, giusto? Eh? Giusto? No, cosa vuol? Cosa vuol dire no no, no? no? non sto capendo il suo linguaggio. Mi scusi? Mi, mi scusi, ma secondo me ha qualche problema. No. Oh no, gli è morto il cervello. Oh no! Gli è entrato la zecca! Gli è entrato il verme del cervello masticaziona! E adesso gli sta pure entrando nel sedere il gatto quello là con il ghietà! È eh, bruttissimo secondo me! Terribile, terribile, terribile! Niente, me ne vado, ciao! Oh porca puzzarda! No vabbè, devo, de de devo chiamare... Pronto Gabri? Mi senti? Dunis, sì! Tu non sai cosa è, cosa è successo questo dottore pazzo, è proprio impazzito. Cioè nel senso. Ma cosa ha fatto? Cos'è successo? Eh, è ha ammesso di essere lui, però poi dopo ha detto no no no, mi ha frainteso, mi ha frainteso perché. Ma in che senso? Cioè, perché? Eh, sì, sì, l'ha fatto perché praticamente io gli ho chiesto. Quindi lei è il dottore, giusto? Quello là su quell'isola. Oh no, sono caduto di nuovo. Che scemo. E lui ha detto Sì sì sì, sono proprio quello là, sono proprio quello là. E allora io ho detto, oh porca puzzarda! Non ci quindi posso. Quindi siamo cre... sicuri che è lui. Sì, io sono assolutamente sicuro. Però lui ha detto: Eh no, non mi fraintenda, non sono io. Però sì, è, è sicuramente sì, lui Sì, sicuro, è non è lui, sicuro, sicuro sì, sì, sì, sì E quindi adesso dobbiamo cercare di capire cosa vuole ah, Mi ha proprio anche chiesto le gemme Quindi è proprio quello che vuole Quello schifoso, scurreggione Comunque ormai sono uscito è da schifo. scuola schifo Sì, sì, sì Comunque ti saluto Ciao, ciao Ciao, ciao Ok, adesso sto camminando Verso il campo base Ah, chissà cosa penserà Angelo e i miei amici Sono qua vicino al pit stop Ah, ma cosa? Ma qua sembra una cosa che non si potrebbe nemmeno dire Porca puzzarda, schifosa, scurreggiona Oh, vediamo un attimo. Andiamo da questa parte. Ok, molto bene. Oh no. C'è di nuovo la bascia. Ma cosa vuole quella là? Cosa vuole? Cosa vuole? Vediamo un attimo. Questa qua adesso urla di nuovo. Ne sono abbastanza sicuro. Ah, uh, uh. Eccoci qua. Lo sapevo lo sapevo, lo sapevo che doveva urlare questa qua, urla sempre no, non può non, non urlare questa qua allora mi dica signora Banshee cosa vuole da me, allora signor Dunis, devo dare questo libro qui, se lo tenga e se lo metta nella fagiana Ok grazie mille per questo libro Comunque io non ho la fagiana Cioè nel senso non, non so cosa siano Regole tavola Ouija Oddio Ma quindi Quindi mi sta dicendo che io dovrei usare la tavola Ouija Proprio così Tu lei e i suoi amici che ora non ci sono più Perché stanno facendo cose Cose che non si possono dire Cose molto sporche Cose molto Insomma non so se ci siano capiti Ah capito signora Banshee lei è proprio un genio lo sa Guardi io le, le devo dire che quelli là proprio giorno e notte Giorno e notte continuano a fare la stessa cosa e Non ne posso più Però comunque seguirò il suo consiglio E perché cosa dovrei fare questa tavola E eh, così invoca tutti, tutti Fantasmini come me A perseguitare il dottore quindi a lasciarvi stare Ok Comunque mi sembra un po' di Mi sembra che questa Banshee abbia un po' di raucedine Comunque Non per dire Ma secondo me ha un po' di raucedine Comunque va bene uh, Vedrò di fare a tavola Ouija Insieme ai miei amici Che fanno cose zotte